Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video con un giapponese a caso Ciao Attivate i sottotitoli Bene, allora, dal video dell'altra volta che siamo andati a mangiare sushi Un sacco di voi ci hanno detto, ma com'è stato il tuo amico dopo che è andato al sushi? Oppure mi avete anche chiesto, perché non lo porti a mangiare in un sushi giapponese o oh, you can eat? Vero? Sì e allora oggi ho portato il nostro amico giapponese a caso a mangiare in un ristorante sushi E tra l'altro ragazzi a fine video il nostro giapponese a caso risponderà anche ad alcune domande che mi avete fatto per lui su Instagram Quindi restate con noi fino alla fine del video Se no... Il ristorante di Yucanique che proviamo oggi è Otani, costa pochissimo Vediamo cosa prendere What's this? I don't know Questo non c'è in Giappone dice Praticamente sono tipo fritti fuori e dentro c'è l'avocado Better than car mm. L'odore del pesce è molto forte In Proviamo questo pezzo di tonno <t�iuto> eh, Così? Ah, era tagliato molto fino, non si capiva la differenza col salmone, <compartita> ma buono. E B. E B. tu? B. Questo è uguale a quello giapponese. Assaggiamo anche la zuppa di miso. Instant, non mi sa Ok. Ha il sapore della zuppa di miso istantanea. Corinante io no? Taigaroru. Coronihonniwaru. Questo non c'è in Giappone, lo si chiama Taiga Row. Per questo non serve la soia. Assaggiamo adesso questo col filadelfia Questo è un sushi che in realtà non c'è in Giappone Com'è stato? Um was good. Yeah, it was, really it was, really it was very cheap right, Sengu Hyakuen It was different. Cosa si intende però? Sì. No. Ha detto che il riso era comunque buono, anche se era tanto, vero? Ryuga su bocca, cigaretta, ricetta. Ryuga su bocca. A come si casca? Solo il pezzo sopra di sashimi per fare il sushi era tagliato finissimo e poi c'era un bel po' di riso, però devo dire che il riso almeno era cotto bene, già quella è una buona cosa. E non è che i cibi hanno a Zemble da metà, ne cadere. E allo, crudo to Filadelfia, salmone crudo Salmon, so, to Filadelfia. Si, ciiso to, crudo to Filadelfia. Un bel salmone, crudo Ah, hai detto che perché c'erano un sacco di altri sapori, allora forse quello era il più buono. Ah, non è. La più bella è la più bella? è la più bella è E quello che gli è piaciuto di meno invece è stato il pezzo di salmone. Non è? Non è? Non è? Non Ah, sì, di un di ah ok, per, per, eh, perché sapeva molto di pesce, perché dovete sapere che se il pesce è molto fresco non ha un sapore così forte, vero? Shinsenna sakana sonnani sakana no aji shinae ne? Soprattutto se lo mangiate in Giappone sicuramente non avrà quel sapore, mentre il salmone che abbiamo mangiato nel ristorante di oggi aveva questo sapore, quindi però Devo mm. gaitara, no, mo, no hoga con i talas andiamo, giusto, cartouryimo o you can eat no over. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, per no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, buone no, no, no, buone, no, no, no, no, no, no, Mm. Oh no. <ride> sapeva molto della zuppa istantanea che io ce l'ho personalmente anche qui in casa però devo dire che non era male personalmente a me è piaciuta mm. Gli è piaciuto anche quello con dentro il gamberetto fritto quindi no, sicuramente era più buono del sushi del Carrefour su questo non ci piove se il Carrefour è piaciuta poi, se era buono come il sushi del Giappone, ci vuole un altro paio di maniche. Nihon mitai no Shisava, ma taciotto ci do... Ah, ok. Ha detto che è proprio un sapore diverso, cioè abbastanza buono, però è proprio una tipologia di cibo diverso, diciamo così. C'è tanto masimini... C'è tanto masimini... Adesso andiamo a leggere le domande. Mamma di donna con il ditto no? United States, America, in America sta Sud Australia. Australia. Taiwan. E Taiwan. Hong Kong. Hong Kong in Cina. Uh, South Korea. Nella Korea del Sud. Uh, Italy. In Italia, yes. ma, tante volte. Germany. In Germania. Ah, tante volte. Mm. Indonesia. Tun Indonesia, yes, But, yes Indonesia. was mm, beautiful. And Turkey. Turkey? Mm -hmm. Qatar. Qatar, yeah! Sì, per un giro! Che cosa fai? Sì, ma tu hai Sì, li stiamo facendo proprio adesso, quindi direi che ci saranno sicuramente dei video nuovi assieme. Zenkai, suscita abitato nii. Ci sono motivi di no? No, no, da no? giugno? Da giugno! Ok, in Italia, chi tavun hanno anche. Esse? Che comunque sono molto controllati in Italia, per cui in teoria dovrebbe essere ok. Tavun, da giugno, da Nande Chimita c'è vocacolite. Ah, Chimita Oh ragazzo, pensavo Chimita <laughs> che... Perché siamo così fighi? Ma probabilmente avrai bisogno di un paio di occhiali. Vai da me eh? Perché mangiamo tanto sushi <laughs> del carpur. Cosa pensi degli stranieri e degli italiani? Where? I don't know, this is a general question. Cosa pensi degli stranieri e degli italiani? I moni sono veri e propriocosini? No. Ok. 根本的に、えっと、 ci sono tante persone che sono in Giappone, che sono grandi amanti della cultura giapponese e che sanno tante cose un po' quasi maniacali. E io so che molti di voi le sanno grazie ai manga, perché ogni volta che io faccio un video mi dite: Ah, questo l'ho visto in tanti manga! Che co, manga de Nihon no Kōjō? È maniacca na tokoro, benchio di chilo. Mm -hmm. Date con il sono body language che sono body languageについて to それを見て、なんか漫画の<笑> Google Map とか見てたら、意外と声かけて会話するのか wondering like how Italian people think Japanese people are。ああ。なんか、あ、で、<笑> Ah ok, e lui dice praticamente che gli italiani sono sempre molto, cioè gentili, lo aiutano, tipo magari lì che gira col GPS e gli chiedono Ah aspetta che ti aiuto, dove stai andando cioè, eccetera eccetera Poi quando gli chiedi ma da dove sei venuto, gli chiedono magari, dicono ah sono giapponese E spesso gli italiani fanno oh sei giapponese Allora lui si chiede ma voi italiani che visione avete dei giapponesi? Se lo sapete scrivetelo nei commenti, commenti, commenti, scrivetelo qua sotto nei commenti Comment. Cosa ne pensate voi dei giapponesi? Ma è vero che i giapponesi non sanno l'inglese? I che l'educazione education in Giappone non è davvero bello Sì, ma l'esercizio qui Sì, lui sa parlare inglese perché ovviamente è andato anche in America a studiare Però il modo in cui insegnano il giapponese nelle scuole diciamo che non aiuta I giapponesi poi vivono con questa concezione che sono sempre guardati Quindi fanno di tutto per non commettere errori e si sa per imparare bisogna anche fare degli errori comunque si finirà sicuramente per fare degli errori quindi um, i giapponesi pur di non fare questi errori finiscono per non imparare bene comunque a tal proposito io in realtà ho fatto anche un video i 5 motivi per cui i giapponesi non parlano inglese che l'ho fatto sull'altro canale ma mi sa che lo farò anche su questo comunque andatevelo a vedere qui quindi, Andatevi a vedere il video di perché i giapponesi non parlano inglese, che così lo capite. Però con la buona volontà io contendiamo... ben de benkyo dekiru. Benkyo dekiru. Mm. Da me la nuova katakana muari, si fatto waseigo. Mm. Ci sono spesso delle parole in giapponese che hanno dei significati un po' ambigui perché in inglese hanno un significato poi sono state trasportate in giapponese e hanno un significato diverso. Cosa pensi del Seba che mentre fai video ci schiappa sempre la sua mano. I think you should show your i everyone. Yeah. You have a such a you have such a beautiful Ok Ali Poi ti do 5 euro Andiamo a le questo cose Oh, okay. rigato Mi ha detto che ho degli occhi molto belli che dovrei farli vedere di più E di non fare sempre vedere solo le mani Vabbè oh dai un po' alla volta Il suo Instagram è troppo bello Ok Ok ragazzi Apriremo apposta l'Instagram in questo momento di un giapponese a caso, quindi ve lo lascio qui Ragazzi andatevi a scrivere al suo Instagram, andate tutti qua Guardate che non c'è nessuno, eh? sarete voi i primi Ti faresti mai i capelli blu? Che stacotano? Non sai? 24 Ha fatto qualche operazione agli occhi? Sei che me? Mai? Sei che stacotano io? Bene ragazzi queste erano tutte le domande che abbiamo fatto, iscrivetevi al suo Instagram se vi va, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e ditemi se volete altri video insieme, se vi sono piaciuti eccetera eccetera, un abbraccione da Seba, ciao!